Siamo tornati in diretta alle fonti Advisory Update, Allora un approfondimento generale che parte proprio dall'andamento dei mercati, un bilancio di questo 2022, come guardare al 2023, cerchiamo di capirlo anche attraverso appunto approfondimenti grafici, dati macroeconomici e poi parleremo anche della Cina perché insomma lo abbiamo già detto non ci potevamo far mancare anche questo nuovo timore che i mercati e gli investitori hanno nei confronti delle decisioni che il governo di Pechino ha preso cioè quelle relative alle restrizioni del Covid cioè dal 8 gennaio fondamentalmente eh, verranno allentate le restrizioni che sono state portate avanti per tre anni però eh, nel parallelo insomma ci sono tanti casi di coronavirus che preoccupano e che hanno portato per esempio l'Italia a obbligare le persone che arrivano proprio dalla Cina a farsi il tampone. Torna ancora a questo tema del tampone che stavamo un po' dimenticando. Insomma tutto questo e voi direte ce la faremo in questa mezz'ora? Certo che sì, lo faremo con Eugenio Sartorelli che saluto. Buongiorno Eugenio. Buongiorno Manuela, eh, mi è certo. mancato questo appuntamento Hai appunto. visto? Eh, lo so, lo so, lo so ma infatti ho detto eh, se devo scegliere un ospite con cui passare praticamente capodanno in senso lato, in diretta questo è Eugenio Sartorelli e vedi quanti temi che ti ho messo già sul tavolo quindi recuperiamo un po' il tempo perduto oggi, se sei d'accordo Par partiamo da un'analisi dei mercati in questa ultima parte del 2022 ma soprattutto guardando un po' quelli che saranno i driver del 2023 sì, diciamo che in questo momento eh, c'è un solo mercato che si sta muovendo e che ci sta facendo una telefonata. Mm. E ve lo faccio vedere. È un mercato, cioè un asset class, che è l'unica che si sta veramente muovendo. Adesso sto mettendo in condivisione. Sì. Eccola qua. Che è il rendimento dei bond, in particolare quello americano, che sta tornando a salire da quando? dal 15 dicembre cosa è accaduto il 15 dicembre Beh, il 4, il, non mi ricordo se era il 14, il 15 o il 15, 16 c'è stata prima la Fed e poi la BCE e da lì, e da lì sta salendo e quindi il prezzo del Tinot il prezzo del T-Not sta scendendo adesso ve lo, ve lo vado a prendere e in contemporanea eccolo qua questo è il prezzo del T-Not che se, se il, il, il rendimento sale il prezzo fa esattamente l'inverso quindi guardate dove era il 15 dicembre il prezzo sta scendendo e in contemporanea anche il, il buon Bund da, sta scendendo questo però da prima l'ha fatto da prima L'ha fatto da prima perché l'ha fatto dal cambio di contratto del, del Bund Future però vedete che al di là del, del cambio di contratto cioè questo, il Bund ha perso quasi 10 figure che è una cosa mostruosa mostruosa e i tassi in, in Europa sono ancora sostanzialmente non altissimi, perché noi, so, so, abbiamo due punti, sono sbaglio, differenti rispetto agli Stati Uniti. Quindi, eh, di fronte al piattume, e lo vediamo, di fronte al piattume del, del, del, del, di un S&P 500, che vedete, se, se, prendiamo, se prendiamo praticamente da, da qui, da, da metà novembre, ha un trading range di poco più di 200 punti, 250 punti, non va da nessuna parte, prima è salito, poi è sceso. Va a zigzag, vi prendo anche le stocks. anche le stocks Se sì. prendiamo da, da inizio novembre, addirittura da qui, anzi dal 10 di novembre, anche lui è un'escursione di 200 punti. Se prendiamo l'euro dollaro, eccolo qua, sono andati a un'ora. Guardate, questo è proprio encefalogramma piatto. Addirittura qui siamo dal 13 di dicembre, piatto, completamente piatto. Non va da nessuna parte. Quindi per gli italiani intraday è anche interessante l'operatività. Mm -hmm. Per chi fa intraday, io qui voglio parlare più di molti dei. Invece l'unico mercato che ci muove è il mercato di bond. Ora, i gestori, i gestori di fondi eh, avrebbero voluto che tutto rimanesse congelato fino a fine anno. Tutto. Okay. Obbligazioni, sì? azioni, dollar index. Eh, eh, eh, anche le criptovalute che se, se c'è tempo magari lo vediamo sì loro, sì no le vediamo le vediamo assolutamente ma di ma fatto ma invece cosa è successo? Bond. esatto infatti fatta bond, ma fatta eccezione riesco... scusami Eugenio solo per questo però perché abbiamo visto che il resto invece è tutto bloccato è tutto bloccato ma come normale perché si devono chiudere i bilanci certo. i, i gestori vengono misurati per il, il trimestre, soprattutto per il fine anno e quindi hanno cercato di trattenere il mercato da, da, da una volatilità che poteva essere superiore dopo le decisioni delle banche centrali, hanno cercato di trattenerlo e, e ce l'hanno fatta sostanzialmente su tutte le asset class, non ce l'hanno fatta sui bond, ora non ce l'hanno fatta perché evidentemente lì ricordiamoci che il mercato dei bond è il mercato più grosso in assoluto, più o meno vale adesso non mi ricordo, oltre 130, non mi ricordo migliaia di miliardi di dollari, eh, vale più del doppio del mercato de de dell'azionario. Uh -huh. Quindi, se tu, se tu prendi tutti i mercati, mettiamoci anche le criptovalute, tranne i bond, tutti i mercati finanziari, li metti insieme, non arrivi tutti, eh, tutti quelli che vuoi, tranne i bond, li metti insieme, fai la somma e non arrivi, non arri arrivi al 60-70% del valore del mercato dei bond, perché è un mercato talmente immenso che non riesci più di tanto a trattenerlo. E co quindi cosa che ci stanno dicendo gli operatori professionali? Se i rendimenti salgono e quindi i prezzi scendono, eh, ci stanno dicendo che le aspettative sulle banche centrali sono che ancora alzeranno i tassi, non ci sono dubbi, l'hanno detto e ridetto le banche centrali, c'è stata un'illusione, un'illusione ottica quando c'è stata un'illusione ottica, vado a riprendere il grafico, sì. il grafico del T-Note, quando è che c'è stata un'illusione? Beh c'è stata questa illusione tra eh, fine otto, 21 ottobre e questa discesa di inizio dicembre, ah ma forse le banche centrali si fermano, dove il, il, il, il T-Note è passato da oltre il 4% al 4,3% a un rendimento del 3,4%, quindi è sceso di un punto percentuale netto. Quindi io non so sulla base di che cosa? Sulla base di quale, di quale sostanza abbiano preso certi, certi analisti, perché mi viene in mente solo questo, che abbiano preso qualche sostanza lucinogena. Sulla base di che cosa potevano affermare che le banche centrali si sarebbero fermate? Soprattutto quella americana. Quella americana che è la più veloce ad agire, magari quella europea che è molto lenta. Ma Allora sulla base del fatto, ma questo solo a livello statistico Eugenio dirò una cosa banale, sul fatto che appunto eh, si, si temesse che l'economia potesse rallentare in modo importante e che quindi, visto che l'inflazione, parliamo di quella americana, si è abbassata al 7%, che resta ancora a un livello ovviamente preoccupante, ma insomma con la, il rialzo dei tassi è calata, appunto come dire, attenzione l'economia rallenta e quindi l'idea che la Fed potesse eh, fer non fermarsi ma comunque rallentare molto nella sua operazione aggressiva, ecco, mettiamola così, ma ovviamente questa è una deduzione molto, molto terra terra, no? Però, eh, ma non c'erano questi dati? Cioè, quali dati c'erano sullo rallentamento dell'economia americana? No, no, certo, assolutamente, no, è solo sul timore che potesse rallentare eh, in modo ma... importante, certo. Allora, cioè, ragioniamo, quindi nel 2000, esattamente un anno fa, alcuni, tra cui il sottoscritto, dicevano, che arri sta arrivando l'inflazione, le banche centrali non se ne sono accorte, benissimo, poi hanno visto l'inflazione ah. e quando hanno iniziato ad agire, mesi dopo, mesi dopo, quando, e dopo cerco il grafico, quando in tutte le volte passate la Fed ha agito in contemporanea, ha appena visto un'inflazione partita, tutti dal 2000, dal, ho i dati dal, dagli anni 90, anche dagli anni 80 in poi, tutte le volte è partita quasi in contemporanea, partita l'inflazione, la Fed un mese o due ripartiva, stavolta ci ha impiegato 6-7 mesi, quindi quando è partita l'inflazione parte in ritardo, però... Però se arriverà invece la crisi economica bisogna fermarsi prima, cioè è partita in ritardo, questo mm, è il dato esatto certo. che gli analisti non hanno capito, che la banca centrale americana è partita in ritardo. Quindi non Quindi... poteva già fermarsi insomma, questo era il tema. Esa non poteva fermarsi perché essendo partito a ritardo deve prima vedere dei dati veri di rallentamento dell'economia, ma veri, non i, non i dati anticipatori che sono i dati, quelli di SM manifatturiero, e che sono delle survey. Questi sono, non sono dati economici, sono survey, cioè sono delle indagini che fanno tra i manager degli acquisti e dicono come la cosa pensi per i, per i prossimi mesi. Ebbene, quando questo scende probabilmente ci sarà un rallentamento economico, probabilmente, ma non è un dato, un dato sicuro, è, è, è un'indagine. I dati sicuri sono il, il PIL, sono la produzione industriale, sono il, il, la disoccupazione. Quando, quando veramente si vedrà che la disoccupazione inizia a aumentare? Lì siamo sicuri che la Fed si ferma. Ma vi dico il numero sì. non della disoccupazione. Eh, qui, vabbè, adesso non, non, non, non sono riuscito a trovare il grafico, ma vi dico, in questo momento l'inflazione core eh, eh, americana è intorno al 6% i tassi sono al se non ricordo male 4,5% ecco quando è che si fermerà quando si incrociano i due dati quando vedrete che l'inflazione che probabilmente scenderà diciamo al 5% bene e la Fed arriva al 5% di tassi ecco con quale incrocio secondo me lì si ferma la Fed la BCE e la ERE geologica indietro però la Fed, secondo me, lì si ferma. Prima però ci vuole questo incrocio. C'è stata un'altra cosa che veramente mi ha fatto impazzire, quel, quel dato che c'è stata l'inflazione, meno 0,2%, se vi ricordate, era, era stato al, il 13, se non sbaglio, il giorno prima della Fed, due giorni prima della Fed. L'inflazione fa meno 0.2%, tutti a festeggiare, aveva fatto più, più 1,5% più 2 gli S&P tutti a salire. Ma non aveva senso. Cos'è lo 0.2? Deve scendere dell'1% l'inflazione. Allora veramente si vede qualcosa. Io okay. vi faccio vedere adesso Ottobre, sì. almeno delle, vi faccio okay. vedere l'inflazione, c'è cioè quella core, eh o parliamo di quella core ovviamente, quella, quella che guarda la Fed. Questa è l'inflazione core. Ecco, l'inflazione core sostanzialmente da 6,6 è passata a 6 a novembre, che non è neanche un punto percentuale, non è niente, deve almeno arrivare a 5,5. Allora veramente si comincia a capire che l'inflazione sta, sta tornando indietro. Ma di 0,6 su un dato che era 6,6 non è niente, non è veramente niente. E ecco perché mi stupiva che gli analisti, cioè, secondo me, era... Diciamo che il mondo della gestione aveva un po' intrappolato nella loro volontà che la loro volontà era finiamo l'anno tranquilli, finiamo l'anno tranquilli, così chiudiamo e dopo da, da inizio anno vi facciamo i portafogli, vi vediamo e si ribadono. Okay. Senti Eugenio, se tu dovessi chiedere, 2022, la cosa migliore che è accaduta, la cosa peggiore, cioè chi è stato anche, visto che stavamo parlando di banche centrali che hanno agito in ritardo e che, e quindi, mm. come dire, poi a cascata hanno causato una serie di questioni innegabile, no? Peraltro non ne stiamo parlando solo oggi, con te ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Appunto, chi è stata la, qual è stata la cosa peggiore di questo 2022? E poi anche la cosa migliore, se c'è, però insomma io spero di sì. Beh, la cosa peggiore è facile perché è la guerra, la guerra la Russia-Ucraina. Quella è sicuramente la cosa peggiore. E La cosa migliore... È... No, così al volo no, non, non è... la trovi, eh, cioè so. no, c'è, non è che non la no, trovo certo, certo. tutta una serie, che onestamente, e poi non volevo regionalizzarla, cioè eh, non, non volevo che fosse una cosa volevo che una fo fosse una cosa globale. Ok, ok, in, no, in realtà, no, realtà per, <ride> eh, per par condicio ti ho dovuto chiedere anche la cosa migliore. No, ma in certo. realtà volevo sapere la cosa peggiore, perché poi effettivamente eh, tu hai giustamente parlato della, della guerra russia-Ucraina. Che poi ha, ha, insomma, ha ribaltato anche quelle che erano le previsioni, ha, ha peggiorato, ha aggravato diciamo, il, contesto, il quadro del contesto generale. Ma direi comunque una cosa migliore mi viene in mente, proprio generale, che, eh, che di fatto il Covid è stato sconfitto. Cioè, ah beh, ormai sì. viviamo distratto. Eh. Ma però adesso Covid poi ne parliamo perché c'è il, il tema della Cina ma ci arriviamo sì, beh, tra un istante eh, anzi facciamo così, va, visto che hai parlato del Covid, guarda il titolo che ti ho preparato in realtà lo strano caso della Cina, strano uh, tra virgolette come consideri questa giravolta, non lo so ma come la possiamo chiamare questa decisione del governo di Pechino? Ma io prima vi faccio vedere i numeri, perché è meglio che vediamo che già certo. questa trasmissione facevo vedere già dal 2020. E non solo in questa trasmissione, perché è un mio cavallo di battaglia, co questa cosa qui. Allora, questi sono i dati del numero di decessi per un milione della popolazione nel mondo. Ebbene, a parte Tuvalu, che è un'isola, Falkland, isole Vaticano, beh, Vaticano c'è, sappiamo, l'aiuto dall'alto, Burundi, a parte tutti questi, e la Corea, il, il paese tra i più grande che ha pochissimi decessi è la Cina che ha, malgrado tutto quello che ha detto e malgrado tutto quello che tutti i lockdown, malgrado sia partito là a dicembre 2019, perché loro allora partito nel 2019, hanno quattro decessi ufficiali per milione di abitanti. Cioè ci raccontano che ci sono città intere in lockdown, ma dall'inizio del Covid hanno avuto quattro decessi. Per milioni di abitanti, che è la cosa più giusta, in totale 5.246. Giusto per vedere qualche nazione un po' più eh, eh, lì vicino, la Corea, 624 del sud, ovviamente, sì, certo. 624 eh, per, decessi, per milioni di abitanti, in totale ha avuto 32.000 decessi. La Corea del Nord, eh, che ha una popolazione che è un decimo della Cina, un, no, forse meno, mm -hmm. un quindicesimo della Cina. Ve ne faccio vedere un'altra, ecco perché. Questi questi sono, sono i, i, i decessi in Cina che sono, sono aumentati a marzo, febbraio del 2020, aprile e poi zero, zero. Guardate, guardate, dal 2020 al 2022 aprile, zero decessi, zero. Attualmente poi sono aumentati un po' a maggio del 2020, sì. guardate, zero decessi. E hanno città, già ah no, qualcuno ce n'è stato, sì, 4-5. Ma il problema della Cina, ma, co, ma, ma cosa possiamo credere dei dati che ci dà la Cina anche economici? Cioè se, se i dati che riparo, eh, riguardano la vita, sì. riguardano la vita che, serve, che è anche la nostra vita, perché adesso c'è la, la questione russia. Ma guardate, io l'ho già detto in questa trasmissione, soprattutto nel 2020. Qualche volta anche nel 2021, e ve lo ripeto nel 2022 perché non l'avevo ripetuto. Guardate che tutto il Commonwealth, cioè tutto il mondo anglosassone, metteteci più, anche gli Stati Uniti ovviamente nel mondo anglosassone, sta solo aspettando un momento per fargliela pagare la Cina, perché la Cina ha giocato con la vita degli altri, non quella dei loro cittadini che saranno... Ma adesso, eh, ma adesso lo sta facendo ancora, quindi, secondo te? Perché... Esattamente, qui è da capire, e questo potrebbe essere un, un motivo importante, perché ha cambiato politica la Cina? di colpo, improvvisamente ma certo, ma certo oltretutto oltretutto, esatto, eh, voglio dire per tre anni ha portato avanti la politica zero covid proteste eccetera eccetera niente, ha continuato con questa, eh, con questa decisione, adesso invece appunto come dicitò improvvisamente ha deciso di fare altrimenti sì, ma soprattutto zero Covid con zero decessi. Cioè città intere chiuse, cioè, pensa anche i militari, i militari quelli degli ospedali, ma è possibile che non muoia nessuno? Cioè questa è una presa per i fondelli che non, non, non si può... No no ma infatti poi peraltro ricordiamo tutti nel momento diciamo così di fuoco del covid sentivamo dire in Cina non ci sono più contagi come se fosse in una, sotto una campana di vetro no? voglio dire adesso invece scopriamo tutt'altro insomma certo per quello lo strano caso della Cina tanto strano no. non è perché poi ne abbiamo parlato diffusamente. Io, io temo, temo è un'interpretazione momentanea quindi vale veramente niente con uh -huh. interpretazione perché è molto non è soppesata e soprattutto non ha dati io temo che ci, questo sia un ricatto della Cina ok cioè non rompeteci le scatole perché lo sappiamo benissimo che abbiamo fa falsato i dati e non abbiamo parlato del covid già nel 2019 ve l'abbiamo detto in ritardo non rompeteci le scatole se non riportiamo, riportiamo il covid in giro è un'ipotesi, però la Cina no, no, no, queste vabbè, cose certo, può fare. Certo, non è che stiamo dicendo che abbiamo scoperto. Sì, sì. eh, certo, allora Loris scrive agli ospedali pieni, adesso prendo tutto, un po' di malati se li prenderanno altri stati governi. Eh beh, non credo vabbè. sia quello, perché in Cina, non, non, non, Allora, al di là della ricchezza che si parla della Cina, guardate che ci sono, molti non lo, forse non lo sanno, mm. ma ci sono circa guardo a memoria, circa 400 milioni se non 500 milioni che coltivano la terra a mano con le zappe uh -huh. poi c'è una grossa offerta della Cina che ormai ha industria e così via ma c'è una quantità della Cina dove non si può viaggiare chiedete chi va in Cina ci sono delle, delle regioni che non puoi visitare devi chiedere il permesso e devi avere un buon motivo certo. e se no non puoi entrarci non puoi entrarci. Ci sono zone della Cina che sono, che sono ancora rurali, che sono ancora indietro. Ecco, su questo non sappiamo niente. Quindi, certo, possono mandare gente in giro, ma non c'è questa ricchezza per mandare così tanta gente in giro da, da portare negli ospedali. Cioè, non, non c'è proprio questa ricchezza in Cina. Okay. Sono pochi quelli che possono permettersi di viaggiare ed andare in ospedali, in ospedali centrali. Certo, certo, certo sono certo. un milioni... Ah, tra l'altro secondo me entro due anni l'India sorpassa la Cina, eh, sarà avanti così, entro ah. due o tre anni come popolazione. E, comunque anche se solo uno 0-1 potesse andare in giro, chiaro, crea problemi. Io ripeto, non credo che sia quello che ha detto l'ascoltatore, la, la, la Cina ragiona sempre per, a politica di, egemonica. Quindi sicuramente c'è un motivo politico. Ok, eh, bisogna, scoprirlo. Sì, bisogna scoprirlo, allora intanto invece Fabrizio era intervenuto con un messaggio sul tema dell'inflazione, scrive inflazione, l'inflazione è una tassazione nascosta, fa comodo ai governi, allora che sia una tassazione lo sappiamo, è anche chiamata la tassa dei poveri purtroppo, perché poi va a colpire le fasce più deboli, che faccia comodo ai governi, Eugenio? Allora, se, se le banche centrali hanno come obiettivo, tutte le principali, come obiettivo l'inflazione del 2%, direi che c'è già la risposta, no? Mm, ok. Senti Eugenio, allora, eh, esatto, eh, va bene. Eh, Ancora, rubiamo ancora qualche minuto però ti chiedo di essere un po' più sintetico sì. al nostro palinsesto va benissimo perché non posso salutarti senza chiederti eh, le, come stanno le cripto insomma ne parliamo sempre con te e, e quindi gli ultimi giorni dell'anno che cosa ci stanno riportando? quale fotografia di bitcoin and company ci stanno riportando? sì qui andiamo col grafico così vediamo certo torniamo a vedere un grafico diciamo che il bitcoin è molto, poi, è molto simile poi al a Ethereum, quindi parlo solo del Bitcoin, quindi anche lui ci fa lo gamma piatto, no? c'è stata la discesa di, di FTX che non c'entra niente col Bitcoin, però è purtroppo, eh, purtroppo è nata così anche per il Bitcoin. FTX è una truffa, non c'entra con le criptovalute, ci sono dei truffatori, e però cioè, io ricordo sempre Lehman Brothers, quando Lehman Brothers è fallita, l'oro è sceso, cosa c'entra l'oro con Lehman Brothers? Certo che c'entra, perché hanno dovuto liquidare, hanno dovuto liquidare posizioni eh, per fare fronte a, alla situazione di Lehman Brothers. Quindi cosa vendi? Vendi la cosa che in quel momento è più liquida, l'oro. E, e quindi c'è stata la conferma che l'oro e l'argento delle criptovalute sono il bitcoin e Ethereum. Abbiamo avuto la conferma perché sono state liquidate per fare cassa per quello che è successo con FTX. Non voglio approfondire questo tema perché non c'è tempo. Encefalogramma in cefalogramma piatto ma, ma c'è una piccola speranza la piccola speranza è questo doppio minimo quello del 9 novembre e quello del 21 novembre ecco da lì c'è stata una separazione della correlazione molto elevata che adesso cerco di farvi vedere della correlazione molto elevata tra eh, bitcoin e, e il, il mondo azionario eccola qua questo è Bitcoin e eh, S&P 500, che è ancora elevata la correlazione, ma sta scendendo. Ecco, tenete presente quei minimi lì, anzi ve lo dico, che è 15.500, io sì. potrei andare a 15.000. Se il Bitcoin tiene quel, quel minimo lì, mentre invece i mercati azionari io mi aspetto e ce l'ha telefonato i bond, mi aspetto che il gennaio comunque ci sarà un, un, un, un test dei minimi quali minimi, quelli che abbiamo avuto fine settembre, ottobre, secondo me ci sarà e forse si andrà anche sotto se però il bitcoin terrà 15.000 e che diventa 1.000 per, per Ethereum se terranno allora potrebbe esserci una separazione e una speranza che poi pian piano nell'anno per il 2023 ci sia un buon recupero per il bitcoin però ripeto, la speranza è attaccata a quei livelli e al fatto che su quei due minimi c'è stato proprio un movimento un po' differente rispetto a quello del mercato azionario americano, ne avevo già parlato a no? Fase Riscona-Riscov, sì. sono molto sì. legati, sì. Il le, le, le criptovalute in particolare, il bitcoin di Roma, a queste fasi. Ecco, lì si potrebbe sganciare, se ci sarà questo sganciamento direi che potrebbe esserci non un anno eccezionale 2023, ma un fine anno di, di ottimo livello. Che il voto dai all'anno all 2022 per le criptovalute? Allora, eh, dipende molto dalla SEC, perché il 20 la SEC decide se dare spazio a PDF. Sì sulle cripto fisico, e poi c'è l'Halving. No, il 2022, tempo... intendevo dire, che anno è stato, che voto ah, dalle scusami, 2022. sì, no, no, figurati, no. figurati. No. Eh, tu giustamente sì, guardai... Il 2022 è stato eh. un dramma, però eh. ecco, eh. io adesso qua non ce l'ho pronto, eh, confrontate se volete il grafico, il grafico della grandissima Tesla, di cui nessuno protesta perché ha perso 70, quasi il 70%, confrontate il grafico di Tesla con quello del Bitcoin che hanno fatto i massimi tutti e due a novembre del 2021. Uh -huh. Confrontatelo e poi dite, dite se allora è il caso di chiudere il Nasdaq eh, perché Tesla ha perso cioè, <ride> <chiudiamo> il nasdaq. <ride> perché, perché, perché... Questa è una bella provocazione che non vuole essere proprio una provocazione, lo so, lo dici seriamente ma insomma sicuramente hai fatto un parallelo importante. Sì, perché ci sono titoli nel Nasdaq Zoom, quanto ha perso? Zoom Zoom ha perso di più del bitcoin però nessuno che, che parla di truffa parla di, di, di che perdono tutti i soldi gli Beh, guarda, no, visto parla, che hai citato Tesla, ho proprio qui davanti a me eh, il fatto che il 2022 sia stato un anno nero per i paperoni high tech, ovviamente parliamo certo. di, ecco, Elon Musk ha perso sulla carta 132 miliardi di dollari con il tracollo dei titoli Tesla quello che dicevi tu eh, poi vabbè, Bezos ha visto andare in fumo 84,1 miliardi con il calo del, di quasi il 50% dei titoli Amazon e Zuckerberg Facebook ha bruciato 80,7 miliardi è scivolato alla sesta posizione, dalla sesta posizione scusate, dei paperoni mondiali alla 25esima. Eh, e più poveri sono anche i due fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin che hanno perso in tutto quasi 88 miliardi e valgono ora poco più di 80 miliardi ciascuno ovviamente eh, solo tra virgolette non va meglio per Bill Gates eh, il fondatore di Microsoft si è impoverito di 28,7 miliardi e la sua fortuna è pari ora 109 miliardi insomma diciamo che è stato un anno non propriamente però Beh. appunto come dici tu non è che poi cancelliamo il Nasdaq no? visto che i tech sono andati no, valutati okay. cioè ci sono, ci sono queste discese la, la, la, la, la discesa di molti titoli del Nasdaq è proporzionale a quella di Bitcoin e non sto parlando solo di Bitcoin e Ethereum è chiaro che se prendiamo Terra Luna e qualche altra sulla no certo certo pedria. certo, cioè, certo. ma quelli sono più piccoli? Cioè, il, il, il mondo cripto eh, i due pilastri cioè, l'oro e l'argento il mondo cripto okay. sono bitcoin e tiro allora, se quelli reggono sì. regge il sistema se quelli non reggono eh, con tutto comunque per il paperone che hai detto, eh, sono molto dispiaciuto gli farò un paypal, gli farò una donazione mi rendo <ride> poverini, conto che poverini effettivamente da, da, da 150 miliardi a 100 miliardi di patrimonio è, è una cosa grave anche esatto, avranno questo. difficoltà anche loro a pagare le bollette eh sì. allora, intanto la manovra a proposito di bollette di crisi energetica eccetera è diventata legge eh, eh sì. 107 voti a favore, 69 contrari un astenuto e con il ministro Giorgetto, uno chissà che sarà questo, eh, questa pecora nera che ha deciso di votare contro, ah no ha stenuto scusate perché 69 contro eh sì. il ministro Giorgetti ha detto missione compiuta, va bene, ehm, speriamo che sia compiuta per l'anno nuovo e che possa davvero un po' portare respiro. Allora Eugenio grazie per essere stato con noi naturalmente buon anno, ci risentiamo con il 2023 e insomma ti ringrazio molto per la collaborazione lunga e dura Comunque, tutto il 2022, certo. Comunque, se volete fare la diretta dal 31 a uh, mezzanotte, ci sono. Guarda, ci penso. No, lo so, lo so, lo so. Sarebbe carino, eh, effettivamente. Inventare va bene. Se, guarda, se mi dice OK, Luigi in regia, la facciamo, <ride> però dipenderà tutto da lui. Oh, Grazie Eugenio. Allora a presto. Buon anno eh, di cuore. Ci sentiamo appunto con il 2023. Buon anno a tutti. Grazie mille Eugenio Sartorelli. E allora noi chiudiamo questa, questo live per eh, questa giornata, adesso continua il nostro palinsesto. Eh, ne approfitto per dirvi che... Ehm, Dopo aver passato tutto l'anno insieme anche noi ci prendiamo giusto qualche giorno di pausa dalle dirette, quindi ci rivediamo live il 9 gennaio eh, e quindi vi auguro un buon anno, grazie per essere sempre con noi e a presto sulle fonti tv, rimanete comunque collegati con noi attraverso i social perché da lì arrivano tutte le comunicazioni, buon proseguimento di giornata.